Allora eccoci in un altro video dove ho comprato e volevo aprire con voi una mystery box da Wish perché io sono attratta da queste mystery box e vedere il pacchetto di sorpresa però non voglio spendere soldi inutilmente. Allora che cosa ho fatto? Ne ho comprata una, ne avete già vista una che è stato un mezzo epic fail questa è arrivata poco fa, questa qui è sempre chiusa non è a tema natalizio come l'altro quindi ci possiamo aspettare qualunque cosa c'è scritto sweet day e sono curiosa sono curiosa perché è arrivata è ancora chiusa vedete c'è ancora il gancetto quindi e poi è, ca è carina eh? cioè, è bellina perché è una borsettina fatta così è anche carina però non l'ho ancora aperta ovviamente perché deve essere fatto con voi e sono curiosa di vederla. Allora, intanto vi dico subito che è arrivata senza danneggiarsi oltretutto, quindi buona cosa. E poi costava su Wish un euro e un euro di spedizione, però l'ho comprata con un gruppo d'acquisto, quindi l'ho pagata a 90 centesimi. Avevo uno sconto del 10%, quindi 0,81, più spedizione 1,81 euro è arrivata in circa un mese e mezzo, è carina, piccina, è una borsettina è carina, mi piace Sweet day. speriamo che non sia a tema del matrimonio, dietro non c'è scritto niente, se non Jing Shang Wangzi. mi rifiuto di leggere, sono curiosa di sapere se vi piace questo tipo di di video di mystery box se intanto cerco di aprire il fiocchettino in raso che è bellino, oltretutto se questo tipo di mystery box vi piace carina, cioè, sono sciocchezze, però mi piace aprirla per la sorpresa. Sembra un po' come si chiama gli ovetti kinder Avete presente cioè, che c'è la sorpresa dentro che poi non sapete cos'è? Un uovo di Natale. L uovo di Natale perché prima era arrivato, il, avevo fatto un video di una mystery box natalizia, che però non era assolutamente a tema natalizia, quello che c'era dentro, e vi, e vi metto qua in info box il video così, se non l'avete visto, perché è bello vedere cosa c'era dentro. Intanto dicevo l'uomo di Pasqua, perché è proprio una sorpresina carina per vedere se era carina oppure no, quante volte ho detto carina, mentre cerco di aprire questo santo benedetto pacco, Vediamo se sarà un epic fail anche questo <coughs> oppure no aiuto ma fuoco pronti allora uh, quanta roba è chiuso anche qui quindi dobbiamo guardate prima voi ok? non so sto prendo Bon. Cos'è? Allora, la scatola è carina. Cos'è? No, ma un'altra collana? No! È una collana. Fino a qua ci siamo, è una collana. Adesso la apriamo, la sganciamo proprio. È carina! vedate che se riesco ad aprire lo rompo faccio prima di questa confezione qui allora la collana è lunga dov'è il gancio per aprirla ah non c'è un gancio per aprirla no non c'è un gancio non c'è è chiusa cioè non c'è il gancio per aprirla e va infilata e la infileremo allora è in questo finto dorato che però sono belli resistenti e sinceramente io mi trovo bene veniamo alla collana che ha questo ciondolo con tanti riflessi che non metterà mai a fuoco è una ballerina è una ballerina sulle punte dietro così è una ballerina sulle punte, bella però. Guardate. Metti a fuoco! Ballerina sulle punte, con questo dettaglio della gonna in brilluccicoso, una specie di gem, E poi lei ha tanti brillantini. È quello che mi sta mandando un attimo in panico la fotocamera perché ha troppi luccichi. Provo a spegnere la luce. Ok, ci ho piorato più o meno. Allora torniamo a noi. Bene, la proviamo così, vediamo come sta. Quindi senza gancio. Devo per forza infilare. La testa, allora è lunga perché arriva qui, però è bella. Aspettate che la tiro su per farvela vedere. Magari si vede meglio è, è carina. Mi piace sapete che mi piace soprattutto che è lunga quindi con le maglie a collo alto questa è bella lunga perché questa che ho adesso va bene così ma si vede appena appena mentre questa è carina Ma mi piace e niente mi piace questa ballerina e poi ovviamente è una taglia unica quindi oltretutto è ancora più comoda non devo neanche pensare di allacciarlo o slacciarla e niente questo era quello che ho trovato nella mystery box da 1,80 euro da wish che è molto carina, direi che con le mystery box ne deve arrivare ancora una, ne deve arrivare ancora una, e eh, fatemi sapere se questo tipo di video ogni tanto carino vi piace, se vi piace soprattutto la ballerina, è fatta bene comunque, è bella resistente anche, e poi queste collane, come tutti i prodotti di Wish, sembra che siano delicati invece anche questa, cioè alla fine la tolgo solamente a dormire eh, eh, non macchia non diventa scura quindi davvero mi piacciono comunque fatemi sapere se vi è piaciuto questo video se secondo voi questa è carina o un epic fail. per me è carina, a me piace e la metto sicuramente e fatemi sapere se vi ho tenuto compagnia se vi è piaciuto il video e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella se vi è piaciuto il video così verrete avvisati ogni volta che ne carico di nuovo alla prossima, ciao!